Porticina, 6 partecipanti, 5 posazioni e 6 premi. Come vedete, l'obiettivo di questa challenge è infilare il pallone all'interno della porticina. Chi non ci riuscirà vincerà un premio di consolazione fino ad arrivare ai premi più grossi. Vediamo tra noi 6 chi è il più preciso in questa challenge di Natale. E intanto ringraziamo Lella Sverona per questi fantastici premi. Fermi tutti, però, perché come avevo promesso nel video scorso, se trovavate le 5 emote avreste vinto un premio speciale. Quindi facciamo i complimenti al nostro Momo FN per aver azzeccato tutte e cinque le motte Il regalo speciale che gli arriverà direttamente a casa è una maglietta autografata da me e i miei compagni di viaggio I Pirras V of Samuel e tutti i componenti della Pirras Crew Quindi Momo contattami su Instagram, il mio Instagram è questo qua, mi raccomando, contattami e benvenuti ragazzi, io sono il Pipega. E benvenuti sì. in questo nuovo video con tanti ospiti speciali. Uuh, è qui! Oggi è la Swoof of Summer, David John Rubino, John, Il nostro John. miglior arbitro di tutta la storia, Isaac. Ragazzi, è il miglior, miglior. Quest'oggi, challenge gara di precisione con premi. Perché Prima. è Natale! Buon Natale! Uh. Buon Natale. Uh. Buon Natale. Uh. Buon Natale vedete maglia dell'Ellas Verona ringraziamo per queste bellissime maglie per questo bellissimo gesto a Ellas Verona che ci aiuterà anche coi premi di oggi Ok. Ah, però prima di tutto ragazzi mi raccomando lasciate l'iscrizione lasciate like e commentate la prossima squadra che dovrà regalarci sì. queste cose ok eh, si regalerà queste cose, mi raccomando Questa è una challenge di precisione Un premio per ogni step Quindi chi verrà eliminato riceverà comunque un premio Fino a poi okay. al premio finale okay. Perfetto Adesso c'è cioè per Pierre me. che sta palleggiando con uno dei premi Il pallone ufficiale della serie A Quindi bando le ciance Iniziamo subito con questa challenge E adesso ve la spiego e quindi cominciamo con il primo step Vediamo chi sbaglierà e chi si porterà a casa Il primo premio che è Il grip, primo premio quindi ragazzi, decidiamo subito che inizia. Sarà fondamentale, ovviamente. Si parte con la conta. Ambra, ambra, ambra. Il pollo. Se lo fa Come fa a uscire sempre, sai? È una cosa matemat mat mat matematicamente ovvia. Really. <abra plausible> perché quando è stata con il pollo, a tu Quindi il primo sarà Off Samuel, poi Gnabry, poi David Robino Poi ci sono io. Poi ci sei tu E infine pieni. E io ultimo Si sì, um Parte se Con il primo step Dal dischetto dell'area di rigore Pensi di riuscire a centrare quel buco? Beh oh, Mi sembra abbastanza ovvio almeno Da qui Non posso fallire Se sbaglia faccio tutto il video in mutande Il primo a calciare è Samuel. Wow Yes Sam passa al secondo livello Vediamo Gnabri. Per oh No oh. Gnabri sbaglia ma non è detto ancora ah. Perché può essere che ci siano altre persone che sbaglieranno no, Non è, è detto Primo tentativo per David Jones Primo step No oh. ah. No What the dog doing? Guarda oh. che non è facile oh. Non è banale E quindi tocca a me Lo sbaglio anch'io? Vediamo se entrerà nell'angolo dei perdenti Oh, oh. Tocca a Isaac Tocca, Isaac. Ah, tocca a Isaac Ha già capito che qua devo. la devo risolvere io La devo risolvere io Questa challenge la devi la passare la Il Primo la step, la step la devi passarlo la io la Let's go. go Che devo fa? Let's <ride> go no! dentro Adesso tira Pierino sì. E poi vedremo sì. chi si qualificherà Come ultimo classificato tra chi sbaglierà Vediamo se Pierino intanto riesce a metterlo. Guarda io sono tranquillissimo ragazzi oh it was at this moment that he knew he fucked up oh, <laughs> oh qua, qua, qua. mi stavo veramente a casa mia sai come si dice? Eh. che tranquilla è morto in culo e adesso Cattici. tocca a Gnabri si va ad oltranza oh. i tre che hanno sbagliato sono Gnabri Davy John Rubino e Pierino vediamo chi segna parte Gnabri. Con cattiveria arroganza arroganza e cattiveria attenzione oh. Davy John sì, sì, sì. E tutta la pressione signori allora, è su Pierino Se segna, sembra, sembra che sono, che sono pressato. pressato Se segna, si continua ad oltranza sì. Ragazzi Raga, cogliete sempre tutte le possibilità che avete Impegnatevi al massimo, non fate come me che fa l'attacco no. C'è un premio per me lo stesso? Vieni qua che bella yeah. sti premio comunque con Grip Pro Level Buon, Buon Natale Buon Natale anche a te E <ride> adesso vai a riprendere, anzi vai a fare la telecronaca Secondo step signori dal limite dell'area di rigore Si ricomincia sempre con off Samuel come primo Let's go Secondo step, vado Vai Let's go Aggettivo Parte David, secondo step, era un po' storto David John, David John. No! Ai ai ai ai Palo dice yeah, di no, no. no E vediamo se dici di no pure a me il palo Si, si pega la no. nostra lega no! No! Oh! Oh! Allora o esco io o esce David. Vediamo un po' ]azione. E là oh, oh. letale. Sbaglio sono fuori! Grassa pressione! Oh. Oh. E mi aggiungi dei perdenti! Oh. E questa volta non sono riuscito a mantenere la pressione, però c'è un premio anche per me. C'è un premio anche per te, ah. andiamo ad aprirlo. Andiamo ad aprirlo, andiamo a vederlo. Oh, ma è difficilissimo, cazzo! <ride> Ecco qua il regalo che mi fa. È la Sverona? Gli adesivi per il pad della PlayStation 5, quindi belle, grazie. Belle, belle, belle, per belli, regalo di Natale. Ma i premi golosi stanno per arrivare eh, soltanto sì. adesso ah. e non li vinceremo né io né te. Attenzione. Vabbè. Centro stampa lunetta dell'area di rigore. Il primo è sempre Samuel. Vediamo se riuscirà a fare gol. Si <ride> coordina. Si coordina! Ah! E sbaglia e adesso tocca mi apri mi apri col numero 10 parte lo stesso palo palo attenzione david john eccolo, eccolo! eccolo! eccolo! eccolo! eccolo! eccolo! eccolo! Wow. il primo qualificato wow. per il quarto step è david john e attenzione adesso tocca a me oh. john! L'Underdog, l'Underdog Uno tra Offsower e Gnabry verrà eliminato. Oh ma ci sei? Ci sono! Vai, ci sei, ci sei, è gol! È oh, no! gol! È gol, è gol! Attenzione, Gnabry! Non può essere deciso! <ride> Ma torna all'MSP L'Ellas non è degno per te apri quindi si qualifica per il prossimo step Samuel Vieni a prendere il tuo regalo Era quello che volevo Era il regalo che volevi? Sì, motivo per cui no, sei eh, uscito Io non lo volevo cioè, quello Signori, no. la porta a casa La borraccia Dell'Ellas Verona no. Off Samuel Un regalo di Natale dell'Ellas Grazie oh. mille E eh, niente, vado a piangere No, vabbè penultimo step Attenzione perché adesso Il tiro si fa sempre più difficile Parte in questo quarto step Sarà il primo giocatore a provarci Vediamo un po' Parte il tiro. Bello. A giro. È bello. È sì. goloso! Yeah. Yeah. Proprio lui! In e vai in finale! Con la girella! Easy. Con la girella! Attenzione! Ah, no. Non è detto che vai in finale, perché se gli altri due fanno un gol, devi rifarlo nuovamente. Guarda che lo sbagliano tutti e due adesso. Dici? Adesso esatto. vedremo. Tocca a David John Rubino per questo quarto step. È caldo, è bollente. È pazzesco. Oh, Parte eh. David... Palo, quindi niente da fare per David. John. E attenzione, la scommessa, la scoperta di questo video. Parte il team, ragazzi. Che staremo qui per un bel po'. E, po. e quindi, signori, Gnabri in finale. Vediamo chi ah. passa tra David. John Rubino e Isaac. Ragazzi, mi raccomando. Secondo me, chi vince? Chi vince? Eh, Io una mezza, ce ah. uh. Vicino, ma non va. Marco, Parte, lì, Isaac. Attenzione. Top. Parte tiro, è un po' alato. Attenzione, David John Rubino. Parte David John. Hai tu, tu. Eccolo! Ecco! David John segna e attenzione, adesso hai della pressione addosso. Ma io confido in te, ce la puoi fare. Tiro Va bene, e ragazzi. non va! Rubino passo esattamente perché ha fatto proprio un bel centro. Se è arrivato al terzo posto e quindi ti meriti oh, anche Cilano. tu un è bellissimo premio. Un vero? bellissimo premio. Quindi attenzione. Quello che volevo. Quindi, mystery box. Adesso lo apriamo. Adesso Lo apriamo curiosi. finalmente. Pacchettiamo. Piano. piano piano. Oh! oh ma che c'è dentro? Oggi no! Oddio, ma che c'è dentro? Cosa state dicendo? Oddio. Cosa? Ma che Cosa state dicendo? Non non mai... No ma non ci credo ah. La maglia di firmata di Veloso sì. La mystery box La maglia la firmata, firmata di, di Veloso Incredibile Wow Beh giusto era la mystery box Che culo ah. la verona oh. Ma adesso concentriamoci per la finale Siamo giunti quindi alla finalissima Per sì. il Rubino Mi apri dei pirlas Vediamo che si porta a casa il premio che non è quel pallone. Per il primo posto la maglietta di Baracca. Ah, ragazzi, tiro da metà campo in bocca al lupo e vediamo che chi fa? vince. Martegnabri, primo tentativo. Martegnabri, non ci credo! Non ci credo! Ormai ragazzi, la maglia di Baracca me la porto già a casa. Non me la un che è. È scandaloso, sta cosa. Barbino. David, oh. hai della pressione addosso? Difficile, eh? È un po' un casino. David John per il suo tentativo. Eeeh! Oh. No. Eh. E la palla va molto fuori. Buonissimo. È qua. Ah, e qua. E quindi. Fantastico. Non ci voglio credere al primo colpo. Lui. Il più forte. Mi apri. Se sei veramente coraggioso, gli dai un'altra chance. Sono d'accordo. Un'altra uh. un chance, grazie. Accetto. Non accetto. accetto Vai vai vai vai. Parte il tiro ma niente Nonostante tutto Nonostante gli insulti Nonostante tutto quanto A vincere il primo premio quest'oggi Ho sbagliato il primo apposta Per far vedere agli altri che ero scarso Ma in realtà ci ha fregati tutti e allora restituiamo il pallone della serie A a David come secondo posto e al primo posto per te la maglia di baracca mamma mia wow. grazie Alice. wow complimenti che figata bravo, bravo. Gabriel. e questa usala per allenarti un po' perché sì, ho visto esatto. che era no, no. Wow. e quindi signori mi sa che termina qui questo sì. magnifico video io Sono tutti, tutti quanti il ringraziamo il BPEG per averci invitato grazie ma ringraziamo soprattutto David Gian per averci regalato questi fantastici gadget dell'Elas Verona grazie David vi pega Che dire Ci riprendiamo la prossima volta prossima volta riusciremo a portarla a casa Ma no, diciamo. Ci vediamo al prossimo video Solo Vai. se Mettete like Commentate Si iscrivono al canale Che è una cosa buona e giusta E soprattutto Non costa nulla Grazie mille Signore E al prossimo buon video, buone video Buone feste